Buonanotte a tutti, carissimi amici, dico buonanotte perché sono le due passate so che non è un'ora consona per fare video, ma ho trovato un momento libero e siccome sono molto impegnato anche durante il giorno, durante la notte, quasi sempre praticamente e quindi ho deciso di approfittarne subito, fare il video, così almeno ce l'avete che dire lo farò domani quando ho tempo No, perché tanto so già che il tempo poi non arriva <ride> Un'altra cosa Noi parleremo adesso in questo video di una cosa importantissima Che è la protezione Vi insegno proprio come si fa un talismano di protezione Magico, fatto, fatto proprio con l'arte Però eh, ve la inserisco nella um, playlist, nella, nella serie di un caffè con ecchio, va bene? Perché <coughs> quella lì mh, è proprio lì che avevamo parlato del abracadabra mh? Avevamo già iniziato l'argomento E quindi anche se adesso non ho un caffè Perché non è che metta il caffè a ogni ora <ride> Però e, se siete d'accordo la inseriamo comunque lì ok? Come un episodio di, della stessa Così ce l'avete una dopo l'altra allora, carissimi, la protezione, protezione, protezione. C'è da starci molto attenti, eh, perché trovate di tutto e di più in giro gingilli e la salvia e il pensiero positivo e, e immagina un cerchio viola e sei a posto, tieniti da una zampa di coniglio, <ride> trovate di tutto e di più. Allora, qual è la verità? La verità è semplicissima, ci arrivate anche voi, non è che bisogna essere esperti, cioè che mh, un qualsiasi, una qualsiasi protezione che si basa su un effetto placebo, va bene? Che si basa su... sì, un effetto placebo, un effetto amuleto, diciamo, cioè che tu portando questa cosa il tuo psichismo si aggancia e si rafforza perché tu lo rafforzi. Vi ricordate il discorso degli amuleti? È valido, è buono fino a quando non ti arriva un attacco vero cioè fino a quando non ti arriva un attacco più pesante e molto più concreto come sempre tu puoi indossare anche un braccialetto rosso se vuoi e dire questo mi protegge e certo fino a quando non ti succede nulla <ride> ti protegge <ride> però quando. È, è per questo che ricordatevi nella magia la, la protezione magica è di un'estrema importanza per questo motivo che vi sto dicendo, perché tu devi essere sicuro che la protezione o che metti a una persona oppure o su te stesso che tu pratichi ovviamente, devi essere sicuro che questa protezione regga e che sia molto molto forte. Lì gli effetti placebo o gli autoconvincimenti non valgono più, va bene? Quindi anche qua vedete ci sono varie gradazioni, ok, della, della storia. Sicuramente, signori, esiste un sistema immunitario biologico, fisico, così come esiste un sistema immunitario psichico. Allora, sistema immunitario psichico, come è che si rafforza? Come è che si tiene bello, alto e forte? Beh, fondamentalmente con le emozioni. Cioè, è inutile che ci giriamo intorno, stiamo parlando dello psichismo, stiamo parlando di Yezira, e quindi stiamo parlando di tutto il mondo delle energie psichiche. Se, e, e, dunque, la cosa da osservare è questa. Il nostro flusso emotivo medio, cioè quello costante. Tutti noi abbiamo degli alti e bassi emotivi. Ti succede qualcosa, magari hai un po' di rabbia, ma non vuol dire che sei arrabbiato costantemente. Eh, ti succede un'altra cosa, sei un po' triste quel giorno, ma non significa che sei sempre triste. No, voi sapete cosa dovete fare? Dovete analizzare tutte le emozioni che vi passano e capire un attimino in tutta la giornata, no? Qual è la mia emozione di base? Ecco, chiamiamola così. Qual è la mia emozione di base? Sono frequenze, ogni emozione è frequenza. Qual è la mia emozione di base? Perché quella andrà a costituire la tua forza Psichica. L'emozione di base è come una nota, veramente. Il passaggio delle emozioni. È come girare la manopola di una radio. È la stessa cosa. Gi ecco, e sono diverse frequenze, infatti. E, allora, vi faccio un esempio. Alcuni, ovviamente, avete una vita, però, magari, come emozione base, cioè quella costante, di sottofondo, quando non succede nulla, qual è la mia emozione? Quando di solito le cose sono normali, ecco, nella normalità. Qual è la mia emozione dominante? Qual è il mio stato emotivo base, continuo, che io praticamente per l'80% ho? Ecco, moltissimi ad esempio hanno la noia, moltissimi sono annoiati. Ora c'è questa nuova parola che è stress, la parola stress è inventata, è inventata per renderci ancora più ignoranti, e lo stress basta, prende tutto. No, le emozioni vanno viste, un attimo vanno viste quali sono, sono frequenze. Non mi puoi dire tutte quelle che mi danno noia o che mi annoiano, sono stress. Cioè, uno è lì che sbuffa e dice sono stressato. No, lo stress non è una frequenza. È una roba inventata così per dirti che... Mh, come dire, per non dare il nome alle cose. <ride> Se io sento la noia... Io devo chiamarla noia, non posso dire, oh, sono stressato. No, no, no, sta calmo, quella è la frequenza della noia, no, lo stress non esiste. Mm? Um, oh, voi immaginate, quando uno è annoiato è stressato. Quando uno, per esempio, ti saluto, oh, ciao, eh, che c'hai? Ah, sono stressato. Vi sembra la stessa cosa, della noia? No, sono arrabbiato in questo momento, sono un attimo uh, stizzito, ma non <ride> stressato, non annoiato eliminatelo dal vocabolario serve per rendervi ignoranti ancora di più del vocabolario emotivo mm? ehm, quindi osservate bene bene le emozioni prima di tutto e l'ultimo punto il secondo è dominatele perché perché noi abbiamo la facoltà percettiva di emanare volontariamente a freddo senza che nessuna cosa accada invocare perché dentro invocare uno stato emotivo. Questo lo sanno benissimo chi lavora nel teatro, gli attori. Allora, lo stato, ma anche i cantanti. Lo stato emotivo si può invocare, signori. Allora, la cosa che assolutamente dovete fare nella vostra vita è rendervi, iniziare a emanare lo stato emotivo che vi nutre. Lo stato emotivo che vi rafforza. Punto. Poi accadranno gli eventi della vita, ti faranno quel giorno arrabbiare, ti faranno quel giorno annoiare, ma il tuo stato emotivo base, costante, dominante, è una frequenza alta, quindi volontariamente sforzatevi. Non dite, eh, ma è una forzatura, certo, ma addestrate il corpo emotivo in questa maniera. Se il corpo emotivo non lo muovete mai volontariamente, come pensate di non vivere preda, vittime delle emozioni? Gli esseri umani sono vittime delle emozioni completamente e le energie ci vanno a nozze e mangiano questo scintillare della nostra energia vitale. Ma è normalissimo, perché l'uomo è inconsapevole dello stato emotivo, allora no, tu hai un corpo di emozioni e lo devi muovere volontariamente per addestrarti. Allora, per esempio, l'emozione dell'amore, meravigliosa, l'amore innalza ogni cosa. Se guardate lo sguardo di un innamorato, quello è bello. Una persona innamorata è bellissima, nel volto. Guardate fa le facce. Una persona che sta bene è bella, punto. Una persona che è innamorata è ancora più bella, punto. Seguite la bellezza e non vi potrete mai sbagliare. Tutto dipende da cosa prendiamo come guida, no? Se prendete la bellezza non vi sbagliate. E iniziate nella vostra giornata, nella vostra vita, a montare proprio a freddo un'emozione dominante che voi volete. Un esempio buono è l'amore. Mh? L'amore perché è una frequenza molto alta e poi ve l'ho detto, in alza ogni cosa. Quindi non dovete aspettare che uno vi baci. Non è l'amore quello. L'amore deve venire da dentro, montato, invocato proprio. Amore e basta. Adesso, per 5 minuti, io emano amore. Basta. Aiutatevi. Sapete come ci si aiuta anche con le azioni. Usatelo assia. Questo qui è assia. Tutte le azioni che noi si fanno sono assia. Allora unite Yezira con assia. Io su Yezira invoco l'amore. Respiro, per qualche respiro, e invoco completamente l'amore. Sempre più, sempre più, sempre più. Poi apro gli occhi e inizio a camminare. Quando cammino, cammino con amore. Punto. Alzo lo sguardo, guardo una persona, la guardo con amore. Punto mi siedo su una sedia e lo faccio con amore. Punto. In questa maniera state esercitando il corpo emotivo, vi state svegliando a un potenziale che neanche vi immaginate quanto è, quanto è potente. E um, un'altra emozione che potete provare è la pace. La pace non vi viene dall'esterno. La pace è una delle emozioni pure che si monta da dentro. Allora, montate questa sensazione della pace e poi aprite gli occhi e vi fate una passeggiata. Muovete il corpo, fate una passeggiata. E mentre passeggiate, qual è l'emozione dominante? La pace. Quindi fate i passi tranquillamente nella completa pace. Ma come mai ho la pace dentro perché va tutto bene? No! C ho la pace perché è voluta. Allora, questo sto dicendo... E è importantissimo che ve l'abbia detto, perché questo vi innalza completamente le difese psichiche. Ehm, per il resto, eventuali attacchi superiori, eccetera, eccetera, adesso io vi mostro l'esatta preparazione di un talismano, utilizzando sempre la parola di potere, abracadabra, è un talismano molto molto efficace contro... Uh, è di protezione, vi protegge contro le male lingue vi protegge contro i pensieri cattivi che possono essere contro di voi, da qualche persona vi protegge addirittura contro l'Ain-Ara però vi protegge una sola volta di solito dopo che c'è un attacco forte questo in qualche maniera si distrugge eh, o lo perdete o si stacca ecco, quel caso lì eh, succede che, che va rifatto, insomma perché? Adesso vi mostro, va bene? Giro la telecamera, qui il telefono e vi mostro tutto. Allora, la prima cosa vi faccio subito vedere il talismano come deve venire. Approfittatene per fare eh, screenshot eventuale, non vi spaventate assolutamente, <ride> vi spiegherò tutto eh, di come si fa nella magia divina e capirete tutto alla grande, anche se è in ebraico. Non vi eh, spaventate assolutamente da questo. E ok, approfittatene per fare screenshot perché poi credo che tra candele e luci varie non è che si veda molto Allora, iniziamo col dire che il talismano va scritto con qualcosa Non si può scrivere con una normalissima penna o con uh, un lapis o con la matita o con un pennarello, no Perché uh, il talismano noi lo renderemo vivente e uh, diciamo così è molto molto furbo arrivare a scrivere i glifi, le lettere, le forme, con un inchiostro che sia anche condensatore di potere magico. È intelligentissimo, perché è come se un talismano fosse dieci volte più efficace. Ora, naturalmente, ci sono tanti tipi di inchiostri magici, ecco, vengono chiamati alcuni specifici proprio per gli spiriti, perché nella realtà spirituale quelli vengono letti, così come noi leggiamo con gli occhi fisici. Uh, nel nostro caso, poiché riguarda la protezione, noi abbiamo un preciso inchiostro che facciamo, è facilissimo, ve lo spiego subito E un inchiostro che poi però potete usare sia in questo ma poi in qualsiasi altro lavoro di protezione sempre, va bene? Uh, Com'è che si fa questo inchiostro qua? Beh, mh, praticamente si usa la normalissima china nera, di colore nero deve essere, tutto di colore nero. Poi si aggiungono due specifici ingredienti. Il primo sono, uh, dunque, dovete dargli l'informazione del cipresso. Quindi, allora, la cosa più semplice è qualche goccia, bastano tre gocce di olio essenziale di cipresso. Mm? Questa è la cosa più semplice. No, si possono prendere anche le, le bacche, verdi però devono essere, si fanno bollire per un po' di tempo nell'acqua e poi quell'acqua lì ha preso comunque la sua eh, impronta e si può utilizzare. Diciamo, mh, vi consiglio l'olio essenziale perché comunque è più concentrato nello zolfo, perché l'olio essenziale delle piante è lo zolfo delle piante e diciamo per un talismano che deve emanare... Mh, è un talismano che deve illuminare e emanare, avere lo zolfo è qualcosa di buono. Considerato poi che l'inchiostro di per sé è fatto prevalentemente di acqua, diciamo avere una piccola componente un po' tre gocce, non di più, di zolfo, capite cosa voglio dire, gli dà quel quid in più. Però vi ho detto anche la versione dell'acqua perché si fa anche così, capito? Altri inchiostri si fanno spessissimo con l'acqua di rose, con lo zafferano, eccetera. Ma questo lo facciamo così. Aggiungete tre gocce di eh, olio essenziale di cipresso e un altro elemento essenziale. Cos'è questo? Beh, ora avete anche scoperto <ride> un mio trucchetto, questo è sale sagrado assolutamente per riuscire a fare questo talismano voi dovete vedere l'altro mio video su come si ottiene il sale sacro, perché c'è un procedimento molto preciso e bisogna assicurarci che questo sale sia consacrato non che io gli dico a parole tu consacrati adesso nel nome di no, no deve essere sicuro che è consacrato perché noi questo lavoro qua ci serve poi per la protezione vera. E se il sale parte che non è sale sagrado, allora già eh, il rituale non avrà quella potenza che invece si esige da una vera protezione. Quindi, eh, diciamo, il mio trucchetto <ride> è una piccola mia abitudine. Cioè io a, a, tra un po' in autunno raccolgo tante zucchettine, quelle più piccole, che tanto non diventeranno mai grandi, eccetera, e le faccio essiccare e poi ci metto dentro, sono i miei contenitori per il sale sagrado io quando lo uso ci metto sempre, eh, lo uso sempre qua dentro, dentro io li chiamo i zuccotti mm, <ride> mi fu comunicato dagli spiriti che si fa così quindi non so dirvi il perché solo che se volete sapere un po' come faccio io, io faccio sempre così quando uso il sale sagrado sta, sta sempre dentro uno zucchotto. allora si prendono 7 grani di sale sagrado, dovete contarli Tre gocce, sette grani e si mettono dentro all'inchiostro. Dopodiché l'inchiostro va a bagnomaria per un po' di tempo, diciamo per 10 minuti. Non è che l'acqua deve bollire, eh? Bagnomaria, molto delicato. E questo qua lo, rig lo rigirate spesso, capito? Perché, anzi, addirittura se avete un pentolino piccolino, prima ce lo, ce lo girate lì. Perché il sale si deve completamente disciogliere nell'inchiostro. Punto. Dopodiché lo mettete dentro un contenitore come questo, ermetico deve essere, mi raccomando, e lo passate per quattro, no per quattro giorni ecco, consecutivi, lo passate nei quattro elementi. Uh, questa creazione dell'inchiostro magico che ci servirà si fa in luna calante e per quattro giorni devono essere quattro giorni consecutivi. Quindi, la, allora, la formula, diciamo così, di consacrazione ve la potete inventare. Non è che non è lì il discorso, ma è il discorso è che deve passare i quattro elementi. Quindi, la prima notte la, gli farete passare il fuoco. Cosa significa? Non è che la dovete bruciare, però gli dovete dare una temperatura, così, con le mani, sopra alla, a una candela, oppure dargli... Sì, sopra il fuoco, deve avere il fuoco vero e proprio. Non, insomma, non dovete rompere la bottiglietta, ma dovete passarla sul fuoco. Perché vi dicevo le formule le potete inventare? Perché vi state facendo una semplice consacrazione ai quattro elementi del vostro inchiostro, affinché riesca ad attraversare i quattro piani. Ma voi potete dire parole tipo um, O Dio infinito, onnipotente, vi connettete sempre al principio divino. Benedici e consacra questo inchiostro con il fuoco affinché acquisisca le sue virtù di protezione, capite? Voi dite per ogni elemento che acquisisca le sue virtù di protezione. Ecco che per esempio la prima notte vi ho detto fate con il fuoco, il sec la seconda volta farete con l'aria. Quindi lo passerete sopra l'incenso e direte uguale, la stessa cosa, vi connettete a Dio, o Dio infinito, onnipotente, fa che ehm, questo inchiostro sia consacrato tramite, con l'aria, affinché ne acquisisca le virtù di protezione dell'aria. Mi seguite cosa sto dicendo? Ora questo è un preambolo, però se non avete l'inchiostro eh, non si può disegnare poi il talismano, capito? Eh, poi do, allora abbiamo fatto il fuoco. L'aria, la il terzo non importa se fate di giorno o di notte, il terzo giorno deve essere all'acqua. Allora, quando si dice all'acqua, di solito questo si porta al mare, si mette sott'acqua e mentre è sott'acqua si fa l'invocazione al principio divino affinché benedica e consacra questo inchiostro e acquisisca questo inchiostro le virtù di protezione dell'acqua. Mi sono spiegato cosa dovete dire? Qui se volete vi davo la formuletta, ma non vi serve, usate un po' il cervello, l'intelligenza, fate vostra la magia, no? Non serve qui un, uno scienziato. L'ultima volta, che sarà l'ultima, il quarto giorno, lo mettete sottoterra e gli dite la stessa invocazione. Sottoterra ci deve stare la notte e poi il mattino dopo è pronto, va bene? E quindi dite ehm, che acquisisca i poteri di protezione della terra. Mi sono spiegato? Quindi, gli elementi, siccome, proteggono ognuno a sua maniera, ognuno a suo modo, va bene? La protezione del fuoco è certamente diversa dalla protezione dell'acqua. La protezione dell'aria può offuscare, può farti cambiare direzione in una qualche maniera, no? Voglio dire, il fuoco ti protegge perché... Il suo potere è visibile a tutti. Gli animali quando vedono un fuoco vanno via, si allontanano. Il fuoco quindi ti protegge mostrando a tutti il potere, mostrando a tutti il calore. E se tu tocchi con la mano ti brucia, capito? È molto evidente. Quella è la protezione del fuoco. La protezione dell'acqua è una protezione di avvolgimento, è una protezione dell'utero materno, è una protezione di... Uh, come si dice, segna segnare di un confine, questa cosa è mia, quindi è parte di me, mi seguite? La protezione dell'aria è ciò che ti confonde la strada, oppure te la fa cambiare. Se una volta nella vita, per sbaglio, siete andati a destra invece che a sinistra, e poi, guarda caso, a sinistra c'è stato un incidente stradale, avete ricevuto una protezione dell'aria, mi seguite? Cosa sto dicendo? E la protezione della Terra è quella che è tutto occulta, quindi una cosa ce la puoi avere davanti, ma è nascosta, è occultata nelle trame della materia. Bene, torniamo a noi e eh, diciamo subito come si fa questo talismano, dopo che però abbiamo capito come si fa l'inchiostro, va bene? Con parole vostre. Unitevi alla sacralità nel vostro cuore. Dovete essere sacri quando fate questa roba. Non la fate veloci. Con sacralità nutrite le vostre parole e sempre, sempre, sempre connessi al principio divino. Questo è un obbligo. Adesso iniziamo il vero rituale. Vi servirà, prima di tutto, scrivere il talismano. Come si fa a scriverlo? Beh, allora, avviciniamoci e ve lo dico. Prima di tutto vi servirà un semplice foglio di carta, diciamo se è cartoncino ancora meglio, un pochino più resistente, va bene? Ma che poi lo potete piegare, ecco, non prendete un pezzo di legno. Ehm... Scriverete con il pennino, va bene? Per tradizione diciamo si scrive con il legno, quindi dovreste appuntare un pezzettino di legno, però sinceramente io questi li ho fatti anche con il pennino normalmente. Uh, e, e vengono benissimo con il pennino è più preciso siccome capite è molto più preciso e quando c'è anche da fare caratteri un po diversi insomma è, è, più, è più comodo e mh, bene quello che bisogna fare è ritagliare un quadrato di 11 cm per 11 e, mh, ricordatevi all'interno di questo foglio che sarà più grande non devono esserci imperfezioni, deve essere un foglio pulito, ora non vi dico la pergamena, però il foglio deve essere molto, uh, cioè deve essere perfetto, pulito, senza imperfezioni, senza pallini, senza piccole macchie, che uno dice, tanto il quadrato lo faccio qui, la macchia è qua, non si vedrà. No, fa parte dello stesso foglio, il foglio che voi prendete in partenza deve essere puro. E fate il quadrato poi dentro al quadrato ci farete un triangolo equilatero capovolto allora um, la dimensione del triangolo non, non è specificata io se volete un consiglio di come l'ho fatto io adesso l'ho fatto di 8 va bene? Eh, come si fa un triangolo equilatero per chi non lo sapesse? fate semplicemente la linea di 8 va bene? poi prendete un compasso puntate in un lato qualsiasi e anche nell'altro e gli fate un cerchietto va bene poi invertite quindi puntate di qua e di qua e fate l'altro cerchietto ci siamo l'incrocio tra i due cerchietti sarà esattamente il terzo vertice che ci mancava e poi lo unite ok è semplicissimo e quindi questa è la forma ora insieme anche alla mia lavagna osserveremo Meglio, cioè osserveremo che cosa stiamo scrivendo esattamente però io vi dico subito come si fa che appunto vi stavo spiegando è semplicissimo quando si traccia una lettera va disegnato con calma quando si traccia una lettera per almeno tre volte però potete fare anche di più quanto sentite però almeno tre volte dovete sussurrare quindi non Dovete parlare mentre siete vicini alla bocca, ora io sono un po' più lontano, ma dovete avvicinare la bocca e dire il nome della lettera che state scrivendo. Allora, mi spiego meglio. Avete fatto il triangolo, partite dalla prima, va bene? Voi dovete disegnare la prima lettera che è una Aleph, poi avvicinate alla bocca e dite Aleph, Aleph, Aleph oppure vi avvicinate voi, va bene anche se vi avvicinate voi, ma quando voi pronunciate Aleph il vostro fiato deve toccarla, va bene? E così avanti. Allora, per chi non conosce l'ebraico non c'è alcun problema, ve lo dico io. Aleph, bet, resh, va bene anche R, resh, resh. Questa, indovinate un po', Aleph. Kaf, ripeto kaf indovinate un po' alef dalet dalet alef bet resh alef ricordatevi abracadabra eh? è, è, è il nome con le cinque alef che sono i cinque elementi che avevamo visto nel video precedente vi ricordate i quattro più la quintessenza se vi ricordate dopodiché Ora vi spiego cosa sono, però per finire la pronuncia. Jod, jod, jod, shin, shin, shin, vedete? Bet, jod, ein, ein, ein, bet. Ok? Se volete farlo, voi qui in questo video avete tutto. Scrivete in un foglietto gli appunti e non vi manca niente. Vi dicono anche queste. Shin, Mem, Resh, Nun. Quindi abbiamo due nuove. Mem, Nun. Yod. Alef, Lamed. Qui c'è scritto El. Ora guardiamo, eh, mica vi lascio così. Però io, se qualcuno dicesse ok, io sono qui che lo sto scrivendo. Ma come le pronuncio le lettere? Così, alef, lamed, va bene? kaf, jod, Khet, Qui dovete fare kh, kh come in tedesco, bach. Khet, samek, è una s. Samek, jod, tav, jod. Bet, kaf. Questa qui che vedete, l'ultima, è la stessa di questo. Però in ebraico cinque lettere, se tu le scrivi alla fine, si scrivono in un'altra maniera. Però è sempre kaf, va bene? È la stessa, questa specie di C, eh, rivoltata al contrario, va bene? Kaf. È anche in labbra K, Ka, vedete? Kaf. Questa qua. Kaf, kaf, kaf, kaf, kaf. Mm. Ci siamo, signori. Avete capito come va scritto. Qui in fondo metterete nome, cognome, per esempio vostro. Nome, cognome e anche il nome della madre, va bene? Ora che succede? Se siete maschi, metterete bet non finale. Signori, potete farlo. Se non sapete qualcosa, andate su internet a cercarlo, sull'ebraico, ma lo potete fare tranquillamente. La magia divina va fatta così, con queste esatte lettere scritte a questa maniera. Ve lo ripeto, bet non. Se siete, quindi, nome e cognome, ben e la, eh, la madre, va bene? Nome eh, della madre, solo il nome. Se siete femmine, non usate ben. Usate BAT, quindi bet, tav. L'ultima, tav, tav. Bet, tav. Se siete femmine. Se lo fate per un'altra persona, è uguale. Se è maschio, non è che usate tutte e due, va bene? Non tutte e due. Se è maschio, nome, cognome, ben, nome della madre. Se è femmina, nome, cognome, but, nome della madre. Stop questo misteriosissimo <ride> eh, discorso. Adesso voi sareste in grado di disegnarlo e di pronunciare correttamente ogni lettera mentre la scrivete. L'importante è che quando scrivete una lettera poi ci soffiate, nel senso mh, alcuni anche pronunciano e poi soffiano, eh, si può fare. Eh, per esempio, iod. Iod e ci soffiate, va bene? Dovete insufflare di vita il condensatore, l'inchiostro che voi avete usato per scrivere. È importantissimo questo processo per un talismano. Nessuno ve lo dirà, almeno che non sia una persona che pratica per davvero la magia. In un ricordatevi, il talismano non è un amuleto, sono due cose diverse. Per avere carica magica e potere magico... Ogni lettera sacra, quindi dell'alfabeto ebraico in questo caso, va accesa nei piani sottili. Non potete dire, vabbè l'ho disegnato, funziona a sé, col cavolo. Voi dovete, il primo vero passaggio per un talismano è accendere le lettere, si chiama. E si fa in questa maniera, o direttamente fate Aleph, Aleph, Aleph, mentre siete vicini, oppure addirittura potete dopo, se, vi, se sentite, ci soffiate e quella è pronta. Capito? A volte ci si soffia dentro proprio, va bene? Lettera per lettera. Qui quando si parla di nome e cognome, nome della madre, no, non importa che fate G, G, G, eh, eccetera, non importa, va bene? Soltanto le lettere ebraiche sì. Ma adesso io vi devo far vedere che cosa significa quello che abbiamo fatto. Eccoci qua. Allora, come sempre accade, le cose sono molto più semplici di quello che uno creda. Allora, partiamo, perché no, da Abracadabra. Quale, se vi ricordate il video precedente, adesso vi faccio una domanda, quale di queste, eh, cioè quale combinazione elementale, quindi degli elementi, va bene, noi abbiamo utilizzato nel nostro talismano? Se non ve lo ricordate, io vi ho insegnato vi fate da soli le polarità allora, questo abracadabra si legge nel senso della pioggia di come cade la pioggia quindi sempre si leggerà dall'alto verso il basso domanda la parola cresce o diminuisce? diminuisce meno polarità negativa domanda diminuisce nel suo senso oppure diminuisce nel senso opposto? Diminuisce nel suo senso perché vedete, viene tolta una lettera, tolta un'altra lettera, vedete? Abracadabra, abracadabra, abracadab, quindi nel suo senso. Quindi questo è polarità positiva. Questo lo vedete meglio nell'altro video, eh, nel video precedente. Fatto sta che l'elemento che noi utilizzeremo per la protezione è esattamente quello della terra. Perché? Perché è una protezione. E quindi serve per scaricare a terra. Ecco perché si usa la terra. Con questo talisma, ovviamente, ecco, diciamo, mm, il layout è, è differente. Ora non so quanto lo vedete, se ve lo ricordate, però vedete, il layout qua è differente, vedete? Perché è, è lo stesso, eh? è lo stesso identico, eh? però vedete che um, è messo a forma che ti entra bene in un triangolo equilatero questo per motivi uh, di magia della forma che deve scaricare a terra, non a sinistra deve scaricare nel centro, va bene? però è esattamente, ve l'ho riportato così perché nell'altra lezione, quella precedente noi l'avevamo visto così, quella della terra ed è uguale, identico quindi, perché a terra? perché scaricherà a terra le negatività quindi vi proteggerà, è in questa maniera che si protegge, arriva un, un cortocircuito in più, una negatività per esempio di un collega di lavoro, fium, si scarica a terra. Ecco perché, ecco come scientificamente funziona questo talismano, capito? Nello psichismo questo talismano ha questa funzione, scarica a terra. Andiamo avanti. Avrete sicuramente notato delle strane lettere che stanno intorno al triangolo. Ora io ve lo rifaccio vedere, però capisco che col buio non si vede. Però vedete queste lettere qua, intorno, va bene? E uno dice, ma come mai ci ha messo quelle lettere lì? Sono lettere che ci collegano ai poteri divini. Allora, questo è il primo rigo del Salmo 91. Salmo 91 è un'altra delle armi che utilizzeremo. Io qui vi ho scritto esattamente il primo rigo, ve lo pronuncio, anche questo potete semplicemente mettere nei vostri appunti, Yoshev, Besseter, Lion, Bezel, Shaddai, Itlonan. Qui... Questo qui è in realtà un canto, un, un canto di protezione molto potente che noi utilizzeremo per il rituale. Non vi dimenticate che noi adesso dobbiamo fare un rituale per rendere questo talismano magico. Non è che il talismano è pronto così. Questo talismano adesso deve diventare vivente perché altrimenti non è un talismano magico, punto. È un amuleto, un aggegio che tu prendi e il tuo psichismo ci si aggancia e si rafforza. Ma non è un talismano, ascoltatemi bene. Il canto fa così. Yosheb, seteer, Elion, bet Shaddai, Italo, lonan. Ve lo ripeto, ha anche delle note questo canto. E quando lo fate nel rituale, voi dovete farlo con queste note qua. Yosheb, seteer, Elion, Bet Shaddai, Italo, lonan. Provate insieme a me e Lion, Betzel Shaddai Itlonan. Queste sono le note esatte con cui va cantato. In questo perché si fa in ebraico? Perché ci sono i nomi divini. Allora, qui abbiamo nomi divini importantissimi. Elion, che in italiano viene tradotto con l'altissimo, e Shaddai. Che è il nome divino del potere, è il nome divino di Yesod, della Sefirah Yesod, eccetera, eccetera. Quindi ricordatevi: non è che sono stupido o perché io voglio complicarvi la vita. Ma la magia vera va praticata con i mezzi della tradizione. E là dove si può tradurre, si può dire in italiano, eccetera, non vi preoccupate, che io ve lo dirò. Però se voi mi dite. Chi dimora nel luogo segreto dell'Altissimo, abiterà sotto l'ombra dell'Onipotente. Non avete mosso potere magico delle lettere, né avete pronunciato nomi divini. Questa è la verità. I nomi divini, cioè depositari di coscienza divina, di Azilut, non so se mi sono spiegato, vengono da Azilut, le lettere sono in Azilut. Quindi i nomi divini sono depositari della coscienza divina e se nel rituale non vi piove la coscienza divina dentro il rituale, voi non potete muovere potere magico, capito? Arriverete al massimo con le vostre parole, con le vostre emozioni, ma più su non ci arrivate. A meno che non arrivano gli spiriti, vi aiutano, ma se gli spiriti vivono sempre in Yezirah è come se vi mordete la coda e girate intorno, senza accorgervi mai del potere superiore che esiste. Ritorniamo a noi, signori. Questa io non vi sto dicendo cose in più, sono tutte mh, strumenti, passaggi del rituale che vi spiegherò. Infatti, l'ultimo passaggio è l'ultima frase. Non so se si legge bene. Vediamo un po'. <coughs> Penso di sì. Allora ve la leggo. Shamereni, oppure anche shamereni, eh? El chi chassiti. Ok? Hsiti Vak Ricordatevi questa H. Va bene? H uh, come, come Sebastian Bach. Johan Sebastian Bach è una specie di C dura un po' H. Va bene? Quindi, Sciamereni El Chi Hsiti Vak. Questa qui la potete cantare con le note che vi pare a voi, però, eh? Proteggimi, El. Io ho lasciato i nomi divini, vedete, nella, nella traduzione? Proteggimi, El, perché in te ho cercato rifugio. Mentre invece la frase precedente è che dimora nel luogo secreto di Elion. Io ve l'ho tradotta letteralmente. Abiterà sotto l'ombra di Shaddai. I nomi divini non si traducono mai. Allora, la cosa migliore è che voi mi ascoltate e provate a cantare e a pronunciare direttamente nella lingua sacra perché in questa maniera vi prendete tutti i nomi divini. Ricordatevi che le lettere ebraiche nella lingua sacra sono codici, cioè le lettere sono numeri, per esempio, proprio per darvi un numero base, ma se no guardatevi la mia lezione sulla Kabbalah, è uno degli ultimi video, però capite, 340, 206, 10, 10, 20 quindi potrei dire 30, invece di L potrei dire 30. Capite? Mentre pronunciate, questi sono codici di programmazione della realtà. Codici di programmazione tra i piani. Questo è il motivo per cui vi sto dicendo, vanno detti esattamente in questa lingua, perché si programma con i numeri con i numeri, perché ogni lettera è numero, capito? Eh, in ebraico, se vuoi dire il numero 2, devi usare la bet. Non so se mi sono spiegato. Se vuoi dire il 30, devi usare la lamed, va bene? E questo è. Um, basta, quindi, allora, quello che vedete... Ora, lo so che si vede male, però fate uno sforzo. Quello che vedete sopra... Tanto se avete lo screenshot, eccetera, poi dopo ve lo faccio vedere meglio se volete, ma Ah, guardate qua si vede. Quello che vedete sopra è esattamente questo in fondo, ok? Proteggimi, perché in te ho cercato il rifugio. Eh, vedete? Shin, mem, e sono queste, Shamereni, el kirch, city vak. E queste lettere strane sono le iniziali di quello sopra quindi vedete le iniziali allora la iod eccola qua va bene Yod, yoshe poi bet bet seter, ein ain ain e poi bet bet sel, vedete come è tornato tutto bet sel, poi sh shadai vedete sh sh sh, sh. I-tlonan-i, yod. Avete capito il mistero che sta dietro? Solo questo. Adesso che abbiamo tutti gli elementi, possiamo, abbiamo, eh, sì, possiamo iniziare il rituale. Quando avete scritto semplicemente il talismano con tutta la calma, tranquillamente, accendendo ogni lettera, mh? La prima cosa da fare è chiuderlo. Quindi lo chiuderete semplicemente verso di voi una volta. Dopodiché lo richiudete, è uguale, eh? non è che importa. L'importante è che non si leggano le lettere, ma già così non si leggano, basta che lo chiudete un'altra volta. Ecco. Quindi due. due, due volte, ecco. Dicevo l'importante è che qui non vi, si, non vi rimangano le lettere, ma non rimangano. va bene? Ecco, adesso dovete prendere un filo rosso, semplicissimo, e lo legate come se dovesse farci una croce. Legatelo bene, che se no insomma poi vi viene via il primo pezzettino, vedete il primo pezzettino, tenetelo da parte perché vi serve per farci il nodo. Poi iniziate fatelo tre volte, insomma, quanto sentite voi, non è che c'è un numero qua, e poi farete anche di là, ecco, la cosa importante è che alla fine fate tre nodi per chiudere il tutto, quindi, ora allora, io ve lo faccio qua in diretta, 1 2 3 Aspettate un attimo scusate, eh, tanto devo guardare un attimo il grimorio qua Eh no, infatti mi ricordavo bene No, sono 7 i 9 Quindi ora io ne ho fatti 3 Sette nodi, mi raccomando, almeno io ho scritto esattamente sette nodi, non tre. Cinque. Va bene? Avete capito? Cioè, se avete lasciato all'inizio, va bene, potete farne tranquillamente. Ci siamo. Um, sei. Ormai li faccio giusto per divertimento, eh. <ride> e sette. Aspettate. Ecco qua. Quindi, fino ad ora non avete né detto niente né niente. Avete fatto un talismano, cioè avete, sì, l'avete già disegnato, va bene? Avete acceso eh, le lettere mentre le avete disegnate, così che ogni lettera è vivente, e così che naturalmente eh, l'inchiostro, che vi ripeto, non è un inchiostro normale, ma vi fa da condensatore, e quindi, capite, e questa cosa qui è comunque acceso. Adesso noi dobbiamo invocare i poteri divini affinché in questo talismano si eh, manifesti, si catalizzi il potere di protezione. Senza un rituale un talismano non esiste. Ok? Vi spiego subito come si fa. Avete già tutti gli strumenti quindi è molto semplice. Vi servirà un piccolo bracere come questo. In cui, ora non si vede, sapevo che non si vede. Proviamo che prendo il telefono direttamente. Ah, ora si vede. Vedete? Allora, io ho messo uno centrale e poi dei mezzi carboncini, va bene? Questa cosa qua prima si faceva con un bel uh, braciere, si creava un po' di brace e poi con le pinze si prendeva il carbone già ardente e si metteva qua. Però adesso abbiamo questi carboncini qua, ecco servono 5, però non importano proprio 5 interi, va bene? Così è perfetto. Un'altra cosa che vi servirà è una specie di eh, piedistallo, diciamo così. Allora, io ho questo qua, che vedete, e questo piedistallo qua è di ciliegio direttamente, però nella tradizione si usa anche a volte tre legni di melograno eh, o cose simili. In questo nostro caso è perfetto. Noi dovremo appendere il nostro futuro talismano qua, affinché pendoli sopra alla brace, va bene? Quindi io lo leggo per esempio qua. Ecco. Qui non importano i nodi, cioè questa cosa qua ci serve affinché durante il nostro rituale il talismano possa... Ecco qua, esattamente così. Lo vedete cosa sta succedendo? Ora trovo un mezzo per fermarlo. Allora, ecco qua, ho cercato di sistemare meglio la telecamera. Spero davvero che vediate meglio. Questo è il talismano, che come vi ho detto, il requisito che rimanga così sospeso in aria va bene molto semplice e dentro allora quindi siete pronti per iniziare il rituale mi raccomando noi stiamo praticando la magia divina io ci sono delle premesse che di solito non le faccio mai perché le do per scontato la magia divina si pratica in un ambiente pulito poi prima ancora di scrivere il talismano voi dovete avervi fatto un bagno avervi fatto la doccia ok Dovete assolutamente essere in uno stato di purezza, non dovete avere gli stessi vestiti del giorno, del giorno che siete andati in giro, va bene? Cercate di avere uno stato di purezza e di completa pulizia, questo è importantissimo. Come si inizia il rituale per consacrare il talismano? Prima di tutto ci si connette completamente al principio divino, con le nostre parole, con le nostre emozioni, ci si deve connettere sempre a Dio principio divino di ogni cosa, di ogni esistenza, dalla più piccola alla più grande, ok? Dopodiché si pronuncia il Salmo 91 per iniziare proprio questa connessione con, anche con le parole. Salmo 91 andrebbe detto tutto in ebraico, però se non ce la fate o non potete, diciamo per questo inizio, voi potete tranquillamente dirlo anche in italiano, perché? Perché eh, è, un, è una connessione emotiva che voi dovete avere con Dio e comunque Dio è ovvio che capisce anche l'italiano va bene siccome qua non dovete capito prendere il salmo e boom usarlo, lanciarlo, magnetizzare no e quindi non c'è necessità capito di per forza di dire in ebraico naturalmente se me lo chiedete a me io lo, dico, lo direi in ebraico capito? Mm. bene quindi iniziate questa connessione questo è veramente il primo uh, il primissimo passo il secondo passo, naturalmente, è accendere i carboncini. I carboncini, non c'è una regola precisa qua, vanno accesi esattamente come vi pare, perché tanto è una preparazione delle braci. Vi ripeto, questo non è un carboncino che rappresenta l'anima o che rappresenta comunque la zona divina dell'altare, eccetera, eccetera, no. Questo carboncino, come vi ho spiegato, in passato addirittura veniva messo quando già era acceso no? dal da brasciere. Quindi qui non fasciatevi la testa assolutamente, basta che vi fate partire è tutto è sufficiente. Solo un secondo, ormai ci ci sono messo, vi voglio far partire tutti. Anche qui, eh, intanto vi dico due cose, non usate l'illuminazione artificiale, capito? Non usate eh, le luci artificiali, mettetevi in un ambiente che non è contrario. Cioè, voglio dire, anche il pavimento, capite cosa voglio dire? Non solo il tavolo. Anche il pavimento non deve essere sporco. Date il cencio prima di iniziare un rito del genere, va bene? Molto semplice. Adesso inizia il rituale. Lasciate un po' che i carboni si, si accendino. Avete fatto il Salmo 91? È stato chiaro? Avete fatto il Salmo 91? Se volete io ve lo provo a pronunciare in ebraico. Yoshev beseter nelyon. בצל שדאי את לונן אמר לה דוני מחסיום סדתי אלהי יפתח בו כי הוא יصير חמפך יקוש מזהב הרבוד בלא תיאסך לך בתחת כנפה בתחסה צינה בסחרה מתו לא תראה מפחד לילה מכס יעוף יומם מדבר באופר יאלוק מקהתב ישוד צהוראים והפול מצד החלב ורוה ומי מי נחה אלך לא יגש רק בעיניך תבית ושלומת רשעים תראה כי אתה הדוני מחסי מי עיניון סמת מי הנחה לתעונה להחרה ונגלו יקרא באהוליך כי מלאךיו יצווה לך לשמורך באכול דראךיך על חפיים יסאונך פן תיגוף באבן רגליך על שחל ופתן תדרוק תהרמוס כפיר ותנין כי ויחשך ועפלתהו אסגבהו כי יד השמי יקראי עני ועיניו אמו הנוחי ועצרה אךלצהו וכבדהו עורך ימי מסביעהו וערהו בשועתי Va bene? Io lo pronuncierei così, è <ride> inutile dirvi le cose a metà, però vi ripeto assolutamente potete farlo in italiano. L'unica frase che vi chiedo nella lingua sacra è quella che di, di cui abbiamo già parlato dopo però. Si mettono le mani in questa posizione in alto, cioè con i palmi verso l'alto e si dice Il mio potere risiede nel nome del principio divino creatore dei cieli, creatore della terra. Si prende il sale sagrado, se ne mette un pizzico, poco perché il sale col fuoco schizza, se ne mette un pizzico bisogna formare una croce di proiezione, affinché si proietti il potere di protezione, proiezione, va bene? Quindi su, giù, sinistra, destra. Poi queste cose le vedrete anche nel mio libro quando esce, eh, però, su, giù, sinistra, in silenzio, eh? e destra. Ricordatevi che è sale sagrado e farà tranquillamente la sua funzione. Pronunciate con le mani verso il talismano. Così come tu proteggi la vita ad ogni respiro Adesso c'è un nome divino El Chai vuol dire la vita El Dio Chai Quindi così come tu proteggi la vita ad ogni respiro El Chai possa soffiare la tua protezione in questo talismano El Shaddai L'abbiamo già trovato, vi ricordate? Il potere. Quindi state, state invocando la vita e state invocando il potere. Riparto. Con le mani dovete fare un po' così, dovete sentire l'energia che fluisce con le vostre mani. Così come tu proteggi la vita ad ogni respiro, El Chai, possa soffiare la tua protezione in questo talismano, El Shaddai affinché allontani ogni segno oscuro, ogni carica, maleficio o sortileggio malvagio, ogni oggetto o spirito che mi voglia danneggiare, nel corpo e nell'anima. Amen. Questa è un'introduzione del rituale. Dopodiché, esattamente per 21 volte, inizierete... Prima di tutto, la frase del Salmo 91. Seconda cosa, la pronuncia della formula dell'abra cadabra. Terza cosa, la formula della protezione e invocazione del Salmo 16. Quindi, si fa così. Sempre ricordatevi il potere che deve andare. Yosheb, sete, lion. Bet... Ah, Scusate, mi sono dimenticato che ci va l'incenso. Eh? Ora dove l'ho messo? Non lo so Ecco, mettiamo qua eh, Sì, prima di partire incenso, va bene? Quindi avete messo il sale e avete detto la formula come ve l'ho spiegata Adesso mettete l'incenso e comincia la carica proprio vera e propria Yosheh beseter elion Besel itlonan abracadabra, abracadabra, abracada, abracadabra, abracadabra, Abra Abra Abra Abra Abra abracadabra, abracadabra, abracadabra, abracadabra, ab, el <speaking in the world> Mi sono spiegato? Questo corpus di tre elementi, vedete nulla è inutile, cioè io all'inizio vi ho spiegato le cose perché vi servono. Questo corpus di tre elementi lo dovete ripetere almeno per 21 volte. In realtà si ripete tante volte fino a quando non si vede che il talismano effettivamente assume un comportamento completamente, anche se per un attimo, soprannaturale cioè, il talismano a un certo punto deve veramente di solito inizia a girare tante volte su se stesso se gira diverse volte, uno, due, si ferma subito, capito? una volta, due volte e si ferma non si, da, non si fa fare il terzo giro di solito non lo mettete troppo vicino ai carboni perché sennò brucerà ripeto un attimino il corpus di elementi che dovrete usare che come avete capito è molto facile io sheb e sete e il abracadabra, abracadabra. Abracadabra, abracadabra abracadab abracad abracad abrac abra ab ab a qui si iniziano a Sentire le schicchioline mobili e poi dopo finite. Che potete anche cantare come io ho fatto prima, carissimi amici. Siamo riusciti eh, a concludere praticamente. Perché eh, devo dire la verità. Per caricare un talismano a volte si impiegano anche due ore di continua pronuncia. Voi dovete lasciare che la coscienza si sposti mentre cantate. Non è una roba che... Allora, non potete farlo mentre magari pensate al lavoro, pensate a, ad altre cose. Non le fate queste cose, non la praticate la magia per favore se, se non siete pronti per farla in una maniera sacra. Mi raccomando, qui è una a tu per tu, cioè voi state parlando con Dio, capito? affinché muova le forze della protezione, eccetera, eccetera. Mm, non ci si presenta davanti a Dio pensando a quanto è bello il mare mm? o quanto, insomma, ad altre cose, non, non è così che si deve fare, mi raccomando, si pronunciano nomi divini e la tecnica è giusta, quindi se voi la fate in una maniera profana, in una maniera veramente mancando di rispetto, ve ne assumete voi le conseguenze, capite? La magia non si pratica eh, senza il pieno rispetto, piena sacralità e pieno anche amore per quello che si fa. Però, facendo così, io vi ho detto 21 volte, però a volte si prosegue, si prosegue perché voi state attivando in ruhania delle lettere, cioè state attivando il potere divino di ogni cosa che pronunciate e in primis dell'abracadabra, cioè avete visto qui la pronuncia è diversa, non è veloce come si era fatto nell'altro video, qui è proprio una pronuncia a incanto, perché la tua coscienza si deve spostare, non state lì a pensare, mh, capito, uh, devo fare questo, devo fare... non devi fare nulla, tanto le lettere ce le hai scritte, le parole ce le hai scritte, Devi lasciare che la coscienza si sposti e questo a volte porta anche un'ora intera di canti, capito? Non vi risparmiate assolutamente perché alla fine, quando il talismano è pronto, questo talismano vi proteggerà veramente, capite? È un talismano magicamente carico, è un talismano che ha un'anima e che ha una sua funzione molto precisa e non ha nemmeno una scadenza, tra l'altro, capito? Cioè un talismano del genere non è che ti scade dopo un mese o cose simili, no. Se è fatto bene vi proteggerà veramente. Quando poi vi si stacca o lo perdete, eccetera, eccetera, io vi consiglio di rifarlo. Perché vuol dire che ha scaricato uh, qualcosa. Spesso si perde semplicemente, eh? a volte succede. E, mh, però come si, in, come si fa? Semplicemente si indossa come collana per esempio, potete tranquillamente coprirlo se volete con della stoffa, ma non ce n'è bisogno in questo caso, capito? È già tutto perfetto così com'è e sono felice di avervi dato in mano una vera arma, una vera arma di difesa che potete usare tranquillamente, ma non solo, se voi mi ascoltate e seguite veramente quel che vi ho detto, voi mettete davvero le mani nella vera pratica della magia. Benedizione a tutti quanti carissimi amici e ci vediamo presto.